ciao come state uh, io bene anche perché sono arrivata nella foresta nera uno dei miei posti e luoghi magici che almeno un paio di volte all'anno cerco di visitare e devo dire che eh, cerco anche di trovare dei posti un pochettino diversi poi è vero che i paesi alla fine sono sempre gli stessi quelli visitati, l'acquisto delle palline di Natale, di vetro e Friburgo e l'eterno di Titise, quindi il suo lago e l'eterno di Friburgo, alla fine i tre giorni, i quattro eh, si esauriscono sempre lì, però eh, cerco sempre di trovare un posto dove andare a dormire che non sia prettamente nelle città ma che sia un po' immerso nella natura. Oggi... O meglio, quest'anno ne ho trovato uno veramente spettacolare in un paesino piccolino. Siamo a metà tra Friburgo e, e, e Titise, un paesino dicevo che è a mille metri d'altezza. Eh, siamo praticamente nella foresta nera quindi dietro casa abbiamo la foresta. E così questa mattina ho deciso di fare una passeggiata. Tanto, passeggiare nella foresta, devo dire la verità. Eh, mi fa stare bene, mi fa stare in pace, eh, poi si respira un'aria fresca, ma neanche troppo per essere il fine ottobre, inizio novembre e anzi io speravo di trovare un po' di neve, un po' di freddo e invece no, ci sono, sono 23-24 gradi, anche 26 ieri quando siamo arrivati e quindi... Eh, vabbè, se rimane maniche corte, eh, qui addirittura erano in pantaloncini corti o in costume a prendere il sole perché effettivamente per loro è anche una temperatura inusuale, non sono abituati. Però è anche bello comunque questa temperatura perché, eh, insomma, immergersi nella natura con questo tempo fa anche piacere. Poi si vede il, il sole, si sentono tanti uccellini, c'è anche il picchio. Ho trovato tantissimi funghi che però vabbè insomma non sono buone o comunque io non conoscendoli non li ho raccolti tant'è che ne ho proprio uno lì davanti rosso adesso vi faccio vedere ma guardate che spettacolo questa panchina giù eh, per questa discesa in mezzo al bosco dove poi sedendosi di qua uno anche con un libro cioè sarebbe qui delle ore proprio per ammirare il panorama che si trova proprio davanti in questo caso, insomma, uno dei tanti paesini che sono sparsi qua e là nella foresta nera. Tra poco vado a fare anche un giro in quello che è il paesino dove siamo arrivati, perché siamo arrivati ieri sera, quindi devo ancora visitarlo, non c'è molto, però c'è un campo da calcio enorme, ho visto, quindi eh, quello oh, aiuto quello sicuramente sì. Eh, e poi, e poi, niente, decido di fare qualche passeggiata per Scoprire qualche altro paesino e immergermi ancora una volta nella natura per poi andare a fare le terre. Tra l'altro, guardate anche questa casetta che è bellina, adesso sono curiosa, vado anche a vedere se si può entrare dentro perché sono le casette che ti permettono di vedere gli uccelli. Tra l'altro, volevo solo dirvi che qui sono, visto che c'è scritto su questa panchina anche se è in tedesco, ma sono nel Naturpark della eh, Foresta Nera, a sud della Foresta Nera. Quindi comunque è un parco naturale Bello, mi piace Vi faccio vedere il, il funghetto che ho visto, che ho trovato Poi vado a vedere cosa c'è lassù E poi niente, torno verso casa e mi incammino nei boschi Vado Ah, comunque non si sta in piedi sulle panchine, eh? non ve lo volevo dire Però Ecco il funghetto, guardatelo qui Guardate che funghetto Rosso Essa. secondo me diventerà molto velenoso oppure buono Buh, non lo so. vabbè, vabbè. e poi la cosa bella in questo bosco è che c'è un mucchio di muschio che avvolge anche gli alberi e eh, che lo fa diventare praticamente un presepe naturale quindi basterebbe solo di mettere le casettine dei presepi e sarebbe eh, insomma, un bel luogo per poterne fare un po' di più. Vado a vedere la casetta. Oh, è chiusa, non posso entrare. È addirittura sbarrata e c'è un bucchetto. Vabbè, sarà per la prossima volta, però devo dire che di qui io sarei qui tutta la vita, si sta benissimo ma devo scendere devo andare torno vi immergo nella foresta con me e poi ci vediamo ah. uh, che fatica bellissima non avete idea è come affondare eh, in un materasso morbido, soffice, dove ti puoi buttare e continui a rimanere nella parte morbidosa. Bellissimo, bellissimo. Guardate anche qua il muschio e sale, ricopre tutto praticamente dal, dal basso. Sembra quasi di essere in un posto patato. Pensate di inverno con la neve io ci sono già anche venuta, la foresta nera innevata è qualcosa di magico e di spettacolare che solo vedendola perché non si può raccontare, bisogna vederla Bene, sono immersa nella natura, vi saluto e spero di potervi raccontare ancora qualcosa da qui della foresta nera ma non Molta leggiadria, eh. che bello! Starei delle ore ore, ore ore giornate qui così, solo che poi mi sa che vengono a tagliare gli alberi e mi portano via. Potrebbe essere anche un bel bancone. Oh, se dammi una birra. Eh, però qui bisognerebbe bere la tisana. Eh, sì.